Il 10 febbraio è il giorno del ricordo dei martiri delle foibe e dell'esodo istriano Giuliano e Dalmata, migliaia di innocenti furono massacrati e gettati nelle cavità carsiche del confine orientale a guerra terminata, migliaia furono le vittime dell'odio comunista legate con un filo di ferro, torturate, siliziate e gettate nell'oblio dai partigiani di Tito. Una pulizia etnica atroce compiuta da una terribile dittatura. Questo massacro è solo la punta più acuta di una tragedia di un popolo. Centinaia di migliaia di italiani furono cacciati dalle loro terre. I lutti, il dolore, lo sradicamento, la perdita di tutto, il degrado e l'umiliazione della, della brutale accoglienza. Un vero e proprio genocidio culturale. Questo però non è un giorno contro qualcuno, è un giorno per il dolore. Il 10 febbraio facciamo luce sulla giornata del ricordo dei martiri delle foibe e illuminiamo il nostro castello di bianco, segno di pace, ma anche per ricordare che i morti non hanno colore e che l'ideologia non deve soffocare la nostra umanità. Facciamo luce sul giorno del ricordo dei martiri delle foibe.